Controllando nei cassetti trovi dei vecchi gioielli d'oro di cui nemmeno ricordavi l'esistenza. Decidi così di venderli, ma a chi rivolgerti? Ne hai sentite di tutti i colori in televisione e sui giornali, sembra che i compro oro siano tutti delinquenti. Ti metti così a cercare su internet e scopri una catena di nome Oro Ethic, con meraviglia noti che ha più di 600 recensioni positive e proprio a giugno 2020 compie 10 anni di attività. Continui ad approfondire e ti imbatti in diversi video del titolare, Davide Campomaggiore, intervistato spesso dalla stampa italiana per via del suo lavoro a tutela dei clienti. Ha scritto anche un libro, La verità sull'oro, con cui svela trucchi e segreti per non farsi imbrogliare dai disonesti e vendere il proprio oro al miglior prezzo possibile. Se un oro devi scegliere e decidi senza ombra di dubbio che Oro Eric è la soluzione migliore e non potresti sognare di meglio. Fai così valutare il tuo oro da Oroetic ed esci da negozio con una cifra più alta di quanto speravi. Fantastico! Se vuoi far diventare questa storia realtà, clicca qui sotto e lascia i tuoi dati per richiedere un appuntamento da Oroetic.